Le aure sono di molti tipi. Troppe cose fantasiose sono state dette in merito, particolarmente dalla comunità New Age oggi. Ciò che chiami aura è persino più superficiale della pelle. Se ti concentri sulla superficie, avrai un'aura pessima. Every substance on the planet Ogni sostanza sul pianeta ha un certo campo di energia attorno. Ovvero, ciò che vedi come sostanza sul pianeta è in realtà energia. È un fatto scientifico che l'intera esistenza sia energia. Una parte dell'energia si è manifestata in un certo livello di riverbero che la rende una forma fisica. Un'altra parte dell'energia non si manifesta in una forma fisica, ma ha comunque una forma. Quella forma, che non è ancora fisica o rifiuta di diventare fisica, ma comunque mantiene una forma, quella è un'aura. O viene chiamata un'aura. Le aure sono di molti tipi, uno può avere un'aura, dal nero come la pece, fino a un'aura bianco puro. Tra queste due ci sono un milione di sfumature. Essenzialmente, lo stato fisico, mentale, emotivo ed energetico di chi sei adesso in un certo modo è rappresentato dalla tua aura o è visibile attraverso l'aura. Troppe cose fantasiose sono state dette in merito, particolarmente dalla comunità New Age oggi. Molto di questo è fantasia, ma c'è della sostanza. non penso che ti dovresti preoccupare di queste cose non cercare di vedere l'aura delle persone l'aura è la periferia della persona vorrei che osservassi un po' di più l'essenza dell'essere piuttosto che osservare la superficie la superficie è per i dottori perché vogliono aggiustare qualche parte fisica che potrebbe stare male in qualcuno. La superficie non dovrebbe essere l'interesse di un ricercatore spirituale. È più superficie della pelle. Ciò che chiami aura è ancora più superficiale della pelle perché è ancora più all'esterno. Potrebbe avere, se uno ha la necessaria intuizione, potrebbe darti un certo accesso alla natura della persona, ma stai solo osservando la struttura psicologica, emotiva e fisica dell'essere umano. È meglio che le persone sul sentiero spirituale ignorino l'aura, la tua e quella di chiunque, e si concentrino sull'essenza. Se sei concentrato sull'essenza, avrai un'aura meravigliosa. Se ti concentri sulla superficie, avrai un'aura pessima. Quindi non continuare a osservare l'aura degli altri e la tua. È ora che tu osservi l'essenza di questo e di quello. Se osservi l'essenza di questo, allora naturalmente vedrai l'essenza di tutto, perché nell'essenza questo e quello non esiste. Nell'essenza solo questo esiste. In superficie, questo e quello esiste. Sai, la gente ha detto, la bellezza è profonda quanto la pelle. Sì, un certo tipo di bellezza è profondo quanto la pelle. Non ti piacerebbe qualcuno con la pelle scoiata. Se vedessi la pelle scoiata di qualcuno, non penseresti che sono belli, anche se sono la stessa persona. In quel senso, sì. Ma Laura, non è nemmeno profonda come la pelle. Quindi non vale la pena consacrarci tempo. Se diventi consapevole dell'essenza, la superficie potrebbe essere visibile per te. Ma che tu cerchi di vedere e leggere l'aura delle persone è una cosa stupida da fare. Sprecherai la tua vita cercando di fare cose simili. Se sei consapevole, se la tua percezione è potenziata, potresti vedere delle cose. Va bene vedere cose che sono qui. Se inizi a vedere cose che non sono qui, ti stai laureando dall'ashram al manicomio. Se molti di voi vanno in quella direzione, possiamo trasformare l'ashram in un manicomio. Sì? Quindi è molto importante. Vogliamo mantenerlo come un ashram. Vuoi trasformarlo in un manicomio? No, vogliamo mantenerlo come un ashram. Quindi, per favore, se vuoi mantenere questo come un ashram, devi essere concentrato sull'essenza, non sulla superficie. Troppa superficie significa che renderemo il posto un manicomio. Ogni tipo di matti che credono di essere spirituali, ce ne sono troppi così sul pianeta. Sono il più grande deterrente alla ricerca delle persone di una qualsiasi spiritualità. A causa di troppi matti, così, persone sagge e che sono un po' più sensate, non vogliono avere niente a che fare con la spiritualità. Quindi, per favore, non renderlo un manicomio. Se devi andare, ti promuoveremo, ma non trasformare il posto in un manicomio.